Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il video scorso vi ho parlato di questo nuovo drone 249 grammi che è appena arrivato sul mercato che è l'Atom SE di Potensic. Questo drone 249 grammi entry level sicuramente ma con caratteristiche eh, direi davvero interessanti appunto per un drone di quella fascia di prezzo e peso, eh, abbiamo veramente un comparto tecnico molto completo, prezzo un drone che costa attualmente intorno ai 250 euro con due batterie eh, però in tutto il suo comparto tecnico secondo me di buonissimo livello in questa fascia di prezzo c'è comunque un aspetto che eh, lascia il dubbio e l'aspetto ovviamente avete già capito qual è è la stabilizzazione video sì perché questo drone che c'è attualmente sul mercato cioè l'Atom SE ha la stabilizzazione ACE cioè elettronica che comunque su un drone cinematografico pur buona che sia eh, è sempre comunque limitata e questo secondo me è l'unico vero dubbio di questo Atom SE. però analizzando bene il nome Atom SE ci avrebbe comunque dovuto far capire che c'era qualcos'altro perché come sapete la sigla SE viene messa dalle aziende eh, quando devono comunque eh, dare un nome ad un prodotto che è il più economico della loro serie, guardiamo DJI con il Mini SE o Apple con i suoi iPhone SE e stessa cosa è questa di Potensic che, che ha dato appunto il nome Atom SE a questa versione perché? è in arrivo una versione con Gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi e per questa notizia devo ringraziare un mio iscritto che si chiama Paolo Cellupica che ringrazio perché mi ha girato la sua email quella che lui ha avuto da Potensi che infatti la state leggendo eh, dove comunque lui ha fatto delle domande a Potensi che Niki, l'operatrice eh, che gli ha risposto gli ha dato appunto questa notizia che è in arrivo all'inizio del 2023 la versione di Atom infatti vedete che non c'è più la sigla SE con eh, stabilizzatore meccanico su assi eh, e questa è una notizia secondo me interessante perché eh, ragazzi era veramente l'unica pecca che aveva questo drone se vogliamo perché il resto secondo me del comparto tecnico di questo drone è tanta tanta roba abbiamo detto ovviamente valutato sempre nella sua categoria di peso e prezzo perché comunque abbiamo due batterie da 31 minuti l'una abbiamo lo smartphone che si connetta al controller tramite cavo OTG abbiamo GPS GLONASS per quanto riguarda i satelliti abbiamo optical flow e sensore eh, sotto al drone per aumentare la stabilizzazione in overing quando soprattutto non abbiamo il gps e poi abbiamo una trasmissione wifi proprietaria quindi tutte cose sicuramente interessanti per questa tipologia eh, di droni low cost chiamiamoli così che non sono i droni eh, più blasonati eh, però la pecca era quella della stabilizzazione che come avete visto dall'email la produzione del drone sta procedendo come da tabella di marcia e a inizio 2023 eh, avremo l'atom con stabilizzazione